dove fall guys ma io devo insultare un mio amico se perdo e eh, Infatti speriamo di non perdere perché oh, se mi tirano indietro però stili becilliti che non sono altro Veramente ma non li sopporto, non li sopporto raga È una cosa pazzesca, li odio Tu Mario dimmi un po' cosa ne pensi di questi qua che ti tirano indietro dal sedere pure Questi qua non hanno nulla da fare tutto il giorno, si allenano solo a tirare la gente <ride> no, infatti, com come ti viene in mente di tirare la gente? Poi scusami, cioè, che persona di schifo dovresti essere? Scherzando, se voi lo fate su Fall Guys, voi che siete miei fan, va bene. Assolutamente. Ah, voi potete, voi potete, sì, sì, sì. Oh, ste, ste, ste cose che non si muovono. Non si tolgono dalle scatole. Che ogni volta a me viene da dire brutte cose. Amici, cioè una volta io. Cioè, secondo me, a me bloccano proprio il canale prima o poi. Cioè, io ve lo dico, eh. Cioè, se mi bloccano il canale, sapete perché? Non sto scherzando, eh. Ovviamente, YouTube non bloccate il canale. Comunque, mi sono qualificato, amici. Qualificato? Ah, sì, bravo. Oh, eccomi, ci sono anch'io. Bene, <ride> la cosa divertente è che io gli avevo detto di, di non oltrepassare. No, qui adesso tipo sono lì che attendono ogni volta che, che io il mio culo enorme passi, no? Perché se no, se no non possono. Ma perché se no è ovvio. Poi dopo non, non posso passare io e dobbiamo ritardare la partita. Ma che calcio. Ci comunque ci fatto. siamo dimenticati di Breed. Eh, ma Breed infatti, eh, eh, lo vedo, c'ha la freccettina e sto sto imbecille. Breed, se non passi, guarda che, che, che, che ti insulto su WhatsApp. Eh, non c'è... Stai. Perché, perché hai perso? Ok, dobbiamo muoverci attraverso questi ostacoli futuristici, tutti quanti sbrillucicanti E andare siamo al traguardo. Siamo nel 2070 guarda. qua. Va bene, questo è un nuovo meme, ragazzi. Siamo nel 2070. Scrivete, siamo nel 2070. Ma scusa, ma come fai ad essere così piccino? Come Mario? Si fa? Ah, ah, ah, bisogna andare là. Sì, sì, sì. Comunque sei pregato di cagarmi. Oddio. Dai, salta! Salta. No, no, no, no. Oh mio Però... dio, Saturno. Allora, che caspita. Nuovo meme, ragazzi. Oh mio dio, Saturno. Comunque, Mario, cioè, veramente, come fai ad essere così meme? Cioè, ti voglio. Eh... Ti puoi... proprio vedere un giorno che dici una cosa non meme. Allora, vediamo un attimo. Uh, salta qua, per carità, se no qua io perdo e non va bene. Per... Allora, io qua Perché sto perdendo la pazienza. Devo imparare le stelline, <ride> allora, Mario. <ride> Scusa ma che caspita stai dicendo Oh mi dici, Ma le posso però... sparare Ok va bene spara le stelline Intanto io sto passando uh, Ovviamente cercate di aspettarmi ogni volta Che ve che... lo permetto qua. Ma cosa sto dicendo Raga aiuto è che Fall Guys mi sta facendo Impazzire perché vi garantisco Che è difficile no Ok perfetto oh, ho, trovato oh, ho, ho trovato uno slalom di porte Cosa hai detto? Ho trovato uno slalom di porte eh, dove le devi aprire te? Ok, aprile, bene, per bene, ok, perfetto, l'ho fatto. Comunque non ti stavo ascoltando perché, guzzi, io spero che tu non stia dicendo cavolate. No! Guarda! Mannaggia, è vero, lo stanno di porte quello là, tipo, dei de, de, campi futuristici, tipo, no? Quelli super... Ma dove bisogna andare? Ah no, scherzavo. Dove bisogna andare? Aiuto! Ah, non lo so, che ti che... aspetta! Non ho capito dove raga, che caspita, sta... cos'è sta roba? Ma Brid, tu hai capito? Ah, perché scompaiono le porte un... prima o poi Ah no, è perché c'è il pulsante Tu l'hai Ah, ma prendere. certo, che stupidino Vai! Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, eh cioè, io, Almeno io ce l'ho fatta Adesso? Eh, adesso lanciarsi. No, aspetta Qui, oi, qui Aspetta, dobbiamo sì. aspettare Apri qua, apri qua Vieni, vieni, veloce Arrivo, qui, ah, arrivo, buttati amico qua, mio No, non ce l'ho fatta No, oh. che miseria Peccato E adesso devo insultare un mio amico su whatsapp per forza Beh il primo sei tema, ma poi dopo insulto una mia amica Che non c'entra niente poi vedremo la sua reazione raga Allora queste sono le qualificazioni Io non so perché ma mi sento che perderò qua amici Purtroppo sento questa cosa Mario, cioè, questa uh... cosa è difficilissima Sì, ok, appuntati questa piccola cosa Tu devi parlare ogni volta che io smetto di parlare So che è difficile in questo tipo di gioco Eh, stavi parlando a te, non volevo sovrastarti Non importa, tu intervieni immediatamente Ok, siamo nell'area d'oro uh, E praticamente, no, ecco Questa cosa però è sbagliata perché sono caduto Perché sono caduto? Sono già caduto, sono stupidino. Vabbè, Mario parla, mannaggia Ui, son... <ride> ho trovato un bug in sta mappa che Sto volando è. Ma pizzo. Come hai fatto a volare? Scusa, dimmi il tuo segreto. Eh, uh, no, sono sbaggato. mi hai incastrato dentro. Hai presente questi pugni qua che ti arrivano addosso? Ah. E sono caduto. Anche. Ah! So farlo anch'io questo. Dai, dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non buttarmi giù. Che cazzo, Madonna mia, perché? Che roffa Oh, raga, è veramente difficile sta cosa. Io non voglio insultare la mia amica. Cioè, vi giuro. Se, se insulto la mia amica, poi. Poi dopo si, si incavola un sacco. Dopo. Sei Devo... fuori. Sono no, fuori. Sono troppo io. Eh vabbè, vabbè, a volte capita dai eh, Diciamo che devo insultare una mia amica Purtroppo, adesso infatti Faccio vedere che insulto una mia amica Sì però che pizza, non voglio insultare la mia amica Quindi niente, eh, grazie per aver guardato questo video Mi raccomando, iscri eh, iscrivetevi Siamo all'inizio, quindi queste cose ve le devo dire Qua c'è un signor sasso che sta saltando Ehm, lasciate like, mi raccomando Commentate con quale modalità di Fall Guys volete che noi portiamo E la portiamo, eh Mi raccomando, questa cosa è importante, ricordatevi sempre Modalità di Fall Guys Portate, portiamo, portiamo, portate, portate. Scrivete, portate, ricordatevi, solo portate in mente, quindi. Così almeno vi ricordate di noi. Oh, beh. Grazie e vi. Iscrivatevi e iscrivetevi al canale. Ciao. Assolutamente, ciao.